Lascia play, premi like, ci stanno le tigre online, uh, che condividi uomo che non basta mai, ma Maximi, che sta a capo di tutto il branco qui, non basta il rango alto, se a giocare non fissi altro è ombre, madalo, matalo, matalo. camperon dietro la gru, Devi iscriverti al canale Maximi, Mix su youtube, provi di tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma ma stare sempre un passo in più Ehi, hey, ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo Give Car to Friend Era il glitch che dovevamo portare con Dark, eh, era parecchio che c'era, però molti di voi non lo facevano perché dovevano comprare i caddy Ora lo fate per forza allora i requisiti per fare questo glitch sono Bunker, eh, Com e all'interno del Com il veicolo da sacrificare Il vostro amico dovrà avere un bunker a caso Non è necessario che abbia il nostro stesso bunker E eh, l'auto che ci vorrà passare ragazzi Quindi a questo punto siamo pronti Possiamo partire con il glitch ragazzi Come vedete nella schermata in alto a destra eh, Quella è la schermata del nostro amico il nostro amico che cosa dovrà fare si dovrà posizionare sulla schermata eh, di retromarcia nel senso su, mh, guardando indietro e mettersi su gara improvvisata a questo punto schiaccerà su gara improvvisata ragazzi e, e non accadrà nulla come state vedendo comunque dalla sequenza e a questo punto il nostro amico dovrà andare direttamente indietro quindi premerà cerchio per uscire dal menu, interazione, scenderà dal veicolo, andrà a suicidarsi e subito dopo, successivamente, andrà nel PlayStation Store. Ragazzi, nelle Shark Card, come state vedendo, se noi avremo l'animazione ed entreremo dentro il bunker, a questo punto il gioco sarà fatto, ragazzi. Quindi dovremo scendere dal veicolo e andare nel nostro bunker perché ci siamo ci siamo ritrovati nel bunker del nostro amico quindi dovremo uscire dal nostro, dal bunker del nostro amico ed entrare nel nostro bunker ritroveremo l'auto anche nel nostro bunker anche se il nostro bunker sarà in culo al mondo quello eh, del nostro amico sarà in fregna alle stelle comunque sia eh, ritroveremo l'auto all'interno del bunker e una volta che saremo dentro al bunker, sposteremo l'auto da questa piazzola, perché eh, avremo bisogno di questa piazzola successivamente, anzi adesso. Quindi sposteremo l'auto, la metteremo in un punto do... dove cazzo ve pare a voi ragazzi, entreremo nel com prenderemo il nostro veicolo che abbiamo nel com o meglio il veicolo che vogliamo sacrificare che potrebbe essere una lg o potrebbe essere un faggio quello che cazzo volete voi quindi a questo punto ragazzi usciamo e eh, qui vi rendete conto da soli perché ho spostato l'auto quindi una volta che ci siamo spostati ci dirigiamo dietro il nostro com ci mettiamo dove sono io apriamo internet andiamo su maids bank e andiamo per eh, modificare il nostro bunker ragazzi quindi qui in bunker andremo a fare una piccola modifica quella meno costosa cioè il caddy ragazzi a questo punto eh, selezioneremo il caddy ci posizioneremo su acquista Schiacceremo acquista dopodiché due volte tasto triangolo e spammeremo freccia a destra per entrare nel com fino a quando non sparirà la schermata nera quindi a questo punto ragazzi ci basterà eh, salire sul veicolo del nostro amico e come vedete eh, automaticamente ci spawnerà nel com e da questo momento il veicolo sarà nostro ragazzi a questo punto eh, come vedete c'è ancora l'amico nel diciamo nel playstation store che comunque eh, potrà anche uscire tranquillamente dal playstation store una volta che abbia, abbiamo preso la la sua auto e il glitch sarà fatto ragazzi è veramente semplicissimo questo glitch è come si dice una cagata de mosca è proprio veramente come ho già detto una stupidaggine quindi raga eh, approfittate di questo glitch perché comunque eh, ci sono molti di voi che per esempio non hanno auto dell'Arena War quindi passatevi un'auto dell'Arena War io consiglio la Issy, consiglio non so, la Dominator ci sono parecchie auto che costano molto così ve le duplicate mi raccomando mettete la targa personalizzata appena avete preso l'auto eh, che, che cavolo devo aggiungere ragazzi con questo glitch potrete fare dei soldi insomma quindi, una volta fatti i soldi sarete pronti per il casino detto questo vi ricordo il canale telegram lo trovate in community un saluto a tutti al prossimo video ciao belli